Lettura di Matteo capitolo 11. Quando ebbe finito di dare istruzione ai suoi dodici discepoli, Gesù partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, avendo sentito parlare in carcere delle opere del Cristo, mandò i propri discepoli a chiedergli, Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Quindi Gesù rispose loro. Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. Adesso i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebrosi vengono purificati, i sordi sentono, i morti sono risuscitati e ai poveri viene annunciata la buona notizia. Felice chi non trova motivo per dubitare di me. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si rivolse alla folle e parlando di Giovanni disse Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna gettata dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito di abiti sontuosi? Ecco, quelli che indossano abiti sontuosi si trovano nei palazzi dei re. Allora, perché siete andati? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è molto più di un profeta. Egli è colui del quale è scritto. Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero il quale preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico, fra tutti coloro che siano mai nati da una donna, non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista, eppure il minore nel Regno dei Cieli è maggiore di lui. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il Regno dei Cieli è l'obiettivo che gli uomini perseguono con tenacia e quelli che continuano a perseguirlo lo afferrano. Tutti, sia i profeti che la legge, hanno infatti profetizzato fino a Giovanni, e che lo accettiate o meno, egli è l'Elia che deve venire, chi ha orecchi ascolti. A chi paragonerò questa generazione? Assomiglia a bambini seduti nelle piazze che ai loro compagni di gioco gridano «Abbiamo suonato il flauto per voi, ma non avete ballato». Abbiamo cantato lamenti funebri, ma non vi siete battuti il petto in segno di dolore. Allo stesso modo è venuto Giovanni, che non mangia né beve, dicono, ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, dicono, ecco un ghiottone, un gran bevitore di vino, amico di esattori di tasse e peccatori. Comunque a dimostrare che la sapienza sia giusta sono le sue opere. Allora cominciò a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggioranza delle sue opere potenti perché non si erano pentite. «Guai a te, Corazzin, Guai a te, Betsaida, Se le opere potenti che sono state fatte in mezzo a voi fossero state fatte a Chiro e a Sidone, queste già da molto tempo si sarebbero pentite, vestendosi di sacco e sedendone la cenere». Ma vi dico che nel giorno del giudizio sarà più sopportabile per Tire e Sidone che per voi. E tu, Capernaum, sarai forse inalzata fino al cielo? Scenderai nella tomba perché se le opere potenti che sono state fatte in mezzo a te fossero state fatte a Sodoma, questa sarebbe rimasto fino ad oggi. Ma ti dico che nel giorno del giudizio sarà più sopportabile per il paese di Sodoma che per te. In quel tempo Gesù prese la parola e disse «Ti lodo pubblicamente, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli intellettuali, ma le hai rivelate ai bambini. Sì, Padre, perché così hai voluto che fosse. Ogni cosa mi è stata consegnata dal Padre mio e nessuno conosce pienamente il figlio se non il Padre». E nessuno conosce pienamente il Padre se non il Figlio e coloro ai quali il Figlio lo vuole rivelare. Venite da me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete su di voi il mio gioco e imparate di me, perché io sono mite e modesto di cuore e troverete ristoro per voi stessi. Infatti il mio gioco è piacevole e il mio carico è leggero.